Zombie apocalypse, buongiorno ragazze buongiorno a tutte e a tutti nuovo video vlog di domenica come state? spero bene allora questo video vlog è per farvi un po' di compagnia non so quanto sarà lungo ma spero che vi possa intrattenere lo stesso lo dico già dall'inizio se questo video vlog vi piace mettete un bel like, un commento qua sotto, scusate le unghie ma vabbè, un commento qua sotto, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video, video aggiornamento proprio qua sotto, sì, allora scusate le unghie un po' disastrate vero? ma eh, appena posso o sta, stamattina o di pomeriggio me le, le smalto, tolgo lo smalto e me le rimetto a posto. Non prometto nulla, ma almeno penso di farcela a mettermela a posto. Non faccio semi permanente, perché non sono un estetista e non sono neanche una professionista, però ci tengo a tenermi bella curata e ordinata. Allora ragazzi, io adesso devo fare il letto, non so quanto ci metterò, ma... Ehm, Penso di velocizzare le parti dove eh, faccio il letto perché poi faccio altre cose, ovvero devo sistemare una parte di là, ovvero da questa parte, no non si vede, vabbè, ve la faccio vedere un altro momento, ovvero devo sistemare eh, di là, ovvero di qua, da questa parte, ovvero. voi non vedete ma vi dico che c'è un casino, boia, quindi devo sistemare il letto lo stesso, quindi nulla. A dopo poi vi faccio vedere come devo sistemare allora, il letto è tutto una strazio infatti vedete come il mio letto è un disastro ci devo mettere questa era la spesa che ho fatto oggi no ieri ma ho preso anche dei vivieri da mangiare però ho preso anche da mangiare e nel, da, nel mezzo al mangiare ho preso anche questi due scorte, due dentifrici, un dentifricio, due, col, due bottiglie di collittorio e più um, un saponetto per lavarmi. Lavarmi, basta, altro nulla. Lì ci sono le mie scorte. Un giorno farò di nuovo il, il video sulle mie scorte beauty e, e niente, vabbè, ve lo farò a finestra aperta perché così non penso che si veda granché bene. Quindi nulla, qui ci sono un sacco di casino. Quindi devo sistemare un po' tutto Perché ho già spolverato tutto Quindi devo solamente rimettere a posto e basta Allora, qui devo sistemare, come vedete, la questa parte, in più su devo mettere tutte le mie scorte beauty, eh, non so se lo vedete, qui si sì. Devo mettere tutto a posto, quello che ho preso dall'Eurospin ehm, Devo mettere le mie scorte beauty, quindi vediamo un po' Poi, in un altro video a parte, se il video diventa troppo lungo Vi farò vedere, eh, insomma, tutto il resta facile da fare, ovvero Cosa devo sistemare, cosa ho nelle mie scorte beauty e, come, e cosa uso per curare le mie per persone. Tutto lì, basta. Quali sono le mie, le mie preferenze di tutto lì. Per adesso sistemo, poi faccio vedere come ho sistemato e poi chi, chi, chi, chiacchieriamo un po', va bene? Dai, a dopo, buona visione. dunque quello che devo sistemare l'ho sistemato ragazze ho sistemato persino il letto e, e nulla questo è tutto quello che dovevo fare l'ho fatto ovvero ho sistemato vicino tutte le mie palettine perché era un caos totale e, poi ho sistemato c'erano le veline quelle oddio metti a fuoco le veline struccanti che poi non sono veline struccanti ma solo per pulire il naso anche i pennelli io ovvi ovviamente li pulisco solamente con questi o col sapone questi quando devo fare fallout che ci sono sì vabbè ci siamo capiti per pulire fallout quando mi trucco e eh, basta o anche per eh, passare l'eccesso più del, dell'ombretto sul pennello e poi basta ragazze il resto già sapete come faccio Um, da questa parte ancora devo ripassare un po' di, di ordine, ma vabbè, do ordine. Ma... Eccomi qua, eccomi qua. Ora mi intrattengo con voi a chiacchierare. Aspetta la camera, il telefonino in modo che si veda tutto bene. Allora, vi stavo dicendo praticamente che eh, appena finito di mettere tutto a posto, dovrei solo un po' spazzarmi il resto. Lo rimando dopo è vero mai rimandare ma in questo caso ah, io vorrei rimandare perché poi tanto lo faccio lo stesso comunque a prescindere di io questo questo sopracciglio così non mi si può vedere e neanche io mi posso vedere ma me lo faccio piacere lo stesso per il momento tanto poi prima o poi devo andare dall'estetista a darmi una bella rispuntatina a questo cacchio di sopracciglio che è così e come dite voi a volte posso essere orribile anche se non lo sono ma io mi sento orribile con questo sopracciglia vabbè, c'è un perdere. allora come sto stamattina? io sto bene ho dormito una meraviglia quindi mi va tutto bene e, a parte gli scherzi e, ho riposato bene e, quindi mi va tutto bene mi ha fatto anche una bella chignon, cipolla o come suol dire sì, scignone. Eh, quindi ora sto bene. mi ho lavato anche il viso. Mi ho messo la crema sempre la solita. E dopo questo video, se ne riesco, eh, monto tutto il video. Eh, e poi ne faccio un altro dove eh, lavo i piatti o dove mi trucco. Scelgo io, tirare la troppo me. per le lunghe. Eh, sì, un po' di sonno ce l'ho, non molto, una pena. Comunque ho già preso caffè, caffè latte, sono a posto. Non ho mangiato perché la mattina fame ne ho, ma poca. Verso sono le 11:00, adesso che le sono? Ma non ho manco l'orario, vabbè. Se accendo la TV faccio casino, quindi, no, sono già quasi le 11:00 se non erro. E quindi, niente, ragazzi. Io adesso chiudo qua il video. Se non se mi non mangiato, lavati piatti e lavo io. E ci vediamo in un altro momento. Per dirvi, ehm, io non so se lavo i piatti adesso o lavarli dopo, non importa, basta che li lavo. E ci vediamo dopo. A presto, ciao. Mettete un bel like, di supporto, un commento e fatemi sapere eh, appunto se vi iscriverete al mio canale e attiverete la campanella. Ciao, a presto, un bacio. Buona domenica.